Una gamba Spingi, spingi, spingi, spingi Stendi bene la gamba Cambio gamba Due, uno, stop Tre, due, uno, via Vai, bravissimo. Cerca di limitare lo slancio in avanti. Tira su con tutta la forza. Vai. Su. Forza, forza, forza. Brava. Due, uno, stop. Ok. Respira sempre con le braccia larghe. Vai! Bravissima! Vai! Brava! Ammortizza, ammortizza. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Brava. Respira. Bravissima. Spingi, spingi sulle gambe, spingi sulle gambe. Vai, girati. Contra i glutei. Ok, bravo. Vai, un parere. Non voglio morire. Uno, via. Puntiamo a alzare il battito cardiaco. Tre, due, uno, cambio. Ok, vai. Mantieni, mantieni la posizione, incrocia i piedi, mantieni la posizione, cerca di non dondolare, contrae gli addominali. Trattieni, trattieni, trattieni. Ok, scendi giù, rimani, rimani, rimani appesa, rimani appesa. Sì, quando non ce la fai più rimani appesa. Tira di su. Ok, va bene. Scendi giù. Scendi giù, scendi giù. Vai. Vai in linea. Contrai l'addome. Brava. Respira. Due. Uno. Cambio lato. Perfetta. La schiena è migliorata tanto, eh? Sì. E... <ride> Momenti di gioia nella sofferenza, dai! Resisti, braccio teso. Dritta. Tre. Due. Uno. Giù. su, bravissima vai vai vai vai contrai, contrai l'addome qua lavora tutto l'addome per mantenere l'equilibrio devi contrarre anche l'obliquo vai brava Dai, mo' ci hai messo tanto a salire, mo' te le faccio fare un po' di più. Dai. Ancora uno per il pubblico, vai. Bravissima. La sirenetta. La sirenetta, va. Vai, andiamo al TRX. i piedi, tieni la schiena dritta, non curvarla, contrai, braccia tese. Dai, dai, dai, dai, dai che ce la fai, so. Vai, ancora due. Vai, l'ultima. Respira. Bravissima. Allunga un po' la schiena, allunga un po' la schiena. stavolta Stravolta? E beh, non sei contenta. Intanto sulla schiena. E beh, è tutto un lavoro molto di addome. È normale, è un lavoro molto di addome ma mo' ce l'abbiamo l'addome d'acciaio <ride>